Come spiegare al mondo che si sta autodistruggendo. È quello che cerca di fare Richard Power nel romanzo Smarrimento, in cui i due protagonisti combattono contro le proprie difficoltà personali e contro le forze implacabili di un mondo ormai in rovina. Sono l'astrobiologo Theodore Byrne e suo figlio Robin, che è un bambino ma anche un po' pettirosso, come dice il nome, libero da qualsiasi schema, in cui contenerlo si procede lungo una trama lineare in sé abbastanza semplice ma anche appassionante complicata forse dalla scelta di procedere lungo differenti piani cronologici spalsati dai ricordi e anche attraverso diversi piani geografici in quegli intermezzi ambientati in mondi immaginari una sorta di fiabe futuristiche della buonanotte raccontate a robin o da questi addirittura create insieme al padre. Con un'immaginazione fantascientifica non serve solo scappare dal mondo reale, ma anche forse leggerlo con maggior lucidità. In tutto questo si accumulano numerosi temi forti, con continui cambi di tonalità espressive e tematiche che Power riesce a gestire con scioltezza, ma che rischiano un approccio troppo ambizioso, forse, onnicomprensivo. C'è l'ecologia, eh, il collasso ambientale e l'autoritarismo in politica, visti tuttavia solo dal punto di vista degli statunitensi. C'è anche la perdita di fiducia collettiva nella scienza, ma anche il problema della ricerca scientifica, delle sue applicazioni, come nella terapia sperimentale, ideata da un neuroscienziato amico di Theodore. Insomma, molta carne al fuoco. Ma lo stile è però scorrevole e anche se asciutto, a volte addirittura feroce, risulta tuttavia dolce nel racconto del padre che accoglie il figlio con tutti i suoi limiti e le sue particolarità fino a sacrificare sembra a volte la sua posizione di scienziato. Nel complesso comunque, un bel romanzo, godibile. Preme forse troppo sulla piega emotiva, che tuttavia ci piace assai. Sono apprezzabili gli elementi di speculazione, dilemmi, morali ed etici, che però non sono mai affrontati esplicitamente, mentre sono chiare le tematiche a cui siamo ormai abituati, come la nostra impotenza di fronte agli eventi, l'esposizione dei bambini alla crudeltà del mondo, il senso di urgenza per la situazione che ci sta sfuggendo di mano, ma forse proprio questi elementi così noti, rendono la distopia di Power meno provocatoria di quello che potrebbe essere. Una Un'annotazione di merito anche il ricordo del romanzo Fiori per Algernon, citato più volte esplicitamente dai protagonisti, ma anche presente nella linea narrativa, dalle premesse fino alla conclusione. Un romanzo da leggere per amare Robin e per immaginare possibili alternative al nostro mondo.